Buona giornata internazionale della password a tutti voi! Istituita nel 2013, la giornata mondiale delle password ricorre annualmente ogni primo giovedì del mese di maggio perché una password robusta è un primo passo importante per la protezione dei nostri dati. Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono Paolo Rossi e vi do il benvenuto su Pillole Digitali, un contenitore di tecnologia applicata alla quotidianità. La scelta della password per un qualsiasi servizio web è solitamente molto semplice. Perché? Perché utilizziamo sempre la stessa. Questo è quello che non bisogna fare. Lo so, utilizziamo sempre la stessa password perché siamo pigri e facciamo fatica a ricordarcele oppure perché pensiamo che tanto nessuno verrà a rubarcela. Ad esempio, quanti servizi web, social e email utilizzate? 5? 7? 10? Prima di darvi alcuni consigli, ecco la classifica delle 10 password più utilizzate nel 2018. Le faccio scorrere qui sullo schermo. Ma una menzione d'onore tra le top 100 troviamo al ventitresimo posto Donald, sì proprio lui, Princess all'undicesimo e la temibilissima 66666 al quattordicesimo posto. Vi scrivo il link alla classifica completa nel primo commento dei post. Tornando a noi, per ogni account dovreste avere una password diversa e quindi che caratteristiche deve e non deve avere una password? Assolutamente da evitare password contenenti dati personali come nome, cognome, data di nascita, nomi dei figli, sequenze di tasti sulla tastiera, quindi QWERTY, è una tra le più utilizzate, o sequenze di numeri. Non creare password di soli numeri, di sole lettere maiuscole o di solo lettere minuscole e non utilizzare ripetizioni di caratteri come ZZZ111. Come tenere al sicuro la password? Ovviamente non comunicarla a nessuno, non lasciare la password scritta in posti facilmente raggiungibili come il famoso post incollato sullo schermo del PC o attaccata con un post-it sotto la tastiera del uh, vostro uh, computer. Lo so, vi vedo, eh, state proprio strappando quel post-it. Non inviate mai la, mail via, la, la password via email e sostituitela almeno ogni sei mesi. Non abbiamo ancora parlato di quanto una password deve essere lunga, ma a dispetto di molte raccomandazioni del passato, pare che al momento si stia imponendo l'approccio secondo cui la lunghezza di una password risulta più importante della sua complessità. Vi dico questo perché si stima che per scoprire una password di 8 caratteri, con le caratteristiche citate precedentemente, ovvero almeno una lettera maiuscola, minuscola, e almeno un numero e almeno un carattere particolare, attraverso un attacco brute force servono circa 58 anni ad una velocità di elaborazione di 500.000 password al secondo per scoprirla. Quindi il mio consiglio è quello di crearvi un algoritmo mentale in cui decidete le regole da adottare per le vostre password, in modo da averne una diversa per ogni servizio. Lo so, i primi giorni sarà difficile, ma poi avrete una strategia di sicurezza per le vostre password e tutto sarà più sicuro e protetto. Un altro consiglio che posso darvi è quello di abilitare il servizio di autenticazione a due fattori che i servizi web, mail o social offrono come integrazione alla sicurezza. Ma di questo ne parleremo sicuramente nel prossimo video. And that's all! Dato che un like non si nega a nessuno, se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace e se pensate che questo video possa interessare a qualcun altro non esitate a condividerlo.